Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Gabetti, e sei già a casa.